Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e mi arrivano dei messaggi no? vabbè um, ora, allora probabilmente avrete sentito negli ultimi video che stavo giocando con un magnete, però vabbè um, vabbè, praticamente so, oh, oh, quest no. questa volta non lo farò perché ho le cuffie rotte e devo tenerle in una posizione strana per sentire il, il suono e non posso toglierle per, perché sennò si, si sentono insieme all'audio guarda uh, sto a cacchio di telefono voglio spaccare fatto ehm um. ehm <ride> um, allora praticamente sono un po' rotte e allora devo tenerle in una posizione strana per sentire il rumore e se non le, e se non le metto poi Uh, si sente insieme all'audio della mia voce l'audio del gioco ed è strano ecco ma non sento nulla ah finalmente banjo e Kazui che li usiamo pochissimo ultimamente ho iniziato scusate <ride> ho iniziato a giocare e ho, e ho iniziato Ultimamente sto riprendendo a giocare Perché mo stanno iniziando le vacanze <ride> Vabbè um, E ho scoperto che sono diventato un po' nabbo in Smash Devo riprendere ad esercitarmi Ah, King K. Rulli, il re dei re <ride> King K. Rulli è uno dei miei personaggi preferiti Se non il mio preferito a parte Ghan Ganondorf è il mio amore segreto dai ah no è lo stesso stage mi sembra giusto Kirby è bruttissimo nel, con l'audio um, mazzi, nel mazzi, top 10 ragioni perché gioco a volume 0, numero 10, Kirby ha una voce bruttissima se è mazzi. <ride> da da da da da da Ok, mi sembra un po' troppo resistente questo Kinkielul. È un po' troppo pro. Se prima mi ha fatto pure l'edge guarding. Alleluia. Kinkielul si unisce la battaglia, Yeah, E non lo useremo quasi mai, tranne per il boss finale. Perfetto. Dopo ogni battaglia si azzera l'audio. Che okay, non ti piace l'overworld? Cuffia? benedetta solo. Ok, questo credo che sia l'ora... Questa credo che sia l'ora di combattere Karl Marx. No, vabbè. Uh, di combattere Marx che ovviamente è il boss segreto, se non si fosse capito. Ok, nel prossimo episodio mi prendo una nuova cuffia. perfetto, è l'ora del boss punto interrogativo, punto interrogativo, punto interrogativo spero che nel prossimo smash mettami me marzo perché io adoro marzo come avrete capito in star allies oh mio dio -tan -tan -tan. ed ecco Mars Soul Mars Soul che fa schifo però nel gioco che di spam pack che ora sta su ness sta su un com'è che l'avevo chiamato non no so -no <ride> vabbè um. E probabilmente ci porto una display. Cioè non è Kirby Span Pack, è Kirby eh, Superstar Che è il gioco in cui è apparso Marx. Per la prima volta è l'unico gioco in cui è apparso tranne Star Allies. Ehm, magari ci faccio una display play perché mi piace molto quel gioco. Poi è la musica. Marz. <ride> cioè veramente non è per forza Mark Soul, perché Mark Soul ha una diversa colorazione. Le ali ce l'aveva pure Marx nella battaglia normale. Credo che avrei dovuto tagliare questa parte Avrei decisamente dovuto tagliare questa parte Ma la sto piegando in due questa Perché dopo un po' si abitua ritorna a non funzionare sentite per questa volta non canticchierò le musichette che in effetti è pure meglio perché è un, um, un modo davvero brutto per fare <ride> um, per fare intrattenimento però vabbè oggi niente musichette cantate la strada iniziale e poi finalmente si torna a casa a casa tra virgolette cioè la la hobbit la hobbit si sì, mi suona troppo strano un hobbit per ricordio, quella l'ho disattivata Schiv schivate più facile ormai non, non le scelgo ormai praticamente mo, non sto andando a strategia sto andando a schema perché alla fine è tutto molto uh, schematico cioè, uh, uh, uh, uso sempre casuale e nei boss o nei personaggi cioè nei boss um, Ganondorf e poi uh, le abilità prendo quella meno costosa così mi rimarranno quelle da 1300 alla fine del gioco che non ho ancora gomorra Non è affatto simile a una serie tv che conosciamo tutti. comorra mm, No, no, c'è l'acqua, c'è l'acqua. Pacman. Ho scoperto che il, il laterale speciale di Pacman è, um, è direzionabile, non va solo avanti. Solo mollo, ho capito. È, Vabbè, <ride> qui è andato velocissimo. Vabbè, e praticamente ho iniziato a suicidarmi con Pac-Man. Basta. Sono un Pac-Man uccida. Però non ho fatto nulla di male, sono un suicidio. Il suicidio è perseguibile per legge se poi si resuscita. Mm. Hai ucciso una persona, però quella persona sei te stessa. E nessuno si lamenta, comunque si è ridiscuta. Mm. Mi sa che non bisogna parlare di queste cose in un canale friendly, quel mio, perché il mio è un canale candido, senza nessun litigio, senza nessuna, nessun magnete, senza niente di male. Un canale bellissimo crazy hand quel no Mario io odio Mario quegli idiota di Master End invece lo odio ancora più cosa fa con la, con la mano? Ma è svenuto ed è meglio oh no si è cazzato Sapete, pensavo che nel Labirinto degli specchi apparisse per la prima volta Master End e che nei giochi di Smash l'avessero preso da, dai giochi di Kirby perché uh, il creatore, cioè Sakurai, è lo stesso che ha inventato Kirby. Invece poi ho scoperto che esisteva Smash 64. è un danno ed è finito oh no di solito in quelle scene in cui tipo esce un lampo di luce da un cattivo e poi esplode Dovrebbe. quel lampo di luce dovrebbe moltiplicarsi e poi continuare ad espandere la propria luce fin, fino a rendere lo schermo bianco e poi esplodere però lì ha, ha fatto tipo tre raggi e poi esploso e basta. La <ride> gravità bassa oh no. Come faremo? Vabbè l'ho detto, gli spiriti. Gli spiriti li, li uso come ho già detto, quindi non mi va di ripeterlo per l'ennesima volta. Oggi non abbiamo avuto bisogno dell'enciclopedia dell Pokémon. Per fortuna. Che no, no, è un po' lontano, non mi va a difendere. Oh no, Gravity Man, che tipo di Pokémon è? <ride> no, vabbè. Vittoria! Fatto. Io adoro questi stage perché eh, basta mandare via l'avversario. Boom, finito. <ride> Soprattutto con Luigi Che ha quella mossa sublime Oh, oh che bello Il Zouji no. no dove vai Luigi Idiota Crap Mi sa che è l'ultimo No no è troppo presto troppo presto <ride> Casuale, vediamo chi, chi abbiamo Toon Link Toon Link Toon Link è l'ultimo personaggio che ho usato di Brawl E poi non l'ho usato più perché Brawl intendo Toon Link lo uso ancora, anzi lo sto usando ora però Uh, non l'ho usato più uh, perché ho giocato il 23 dicembre del 2018 a Brawl per l'ultima volta perché il 24 a mezzanotte ho ricevuto Smash Bros Ultimate da Babbo Natale perché Babbo Natale esiste e conosce tutti i miei gusti e mi sta vedendo pure ora. Ok, questa è la censura. <ride> Ah questo, no. no. Mi sa so che è l'ora di recuperare il telefono che ho lanciato molto far far away. Okay, o, o si è rotto. O si è rotto. Oppure non mi hanno mai. Non mi hanno più mandato mezzo Ok, no. Neanche me ne frega nulla. Di starub. Ah, oppure hai vinto. Perfetto. Ah, <ride> oh, si, sì, questo, questo è quello in cui. C'è Samus, che spacca tutti i dog, i account Tre tesori sacri? No, è una persona, non, è, non sono tre tesori sacri. Sinceramente non ho neanche capito cosa intendo, dovrei seguire la saga. Cioè sto tizio si chiama tre, tre tesori sacri, hanno sbagliato l'immagine, hanno, hanno. quello è uno dei tre tesori sacri oppure ce li ha in mano. Non lo so. In effetti c'è Pitt. E quel tizio era simile a Pitt. Quindi forse è Pitt con i tre tesori sì. Tesori sacri. Ma che ne so. Se i sacchi. Non è inutile per Link Bambino un boomerang. Cioè ce l'ha già lui. Ce l'ha pure infinito. io con i miei amici con Link e gli altri personaggi che possono lanciare delle bombe che possono andare a terra senza esplodere e quindi non snake. Um, giocavamo a lanciarci, lancia la bomba e uh, oh mio dio lo, lo sento da più. vabbè um, lancia la bomba, prendila al volo, rilanciala e vediamo che, a chi esplode quindi, ora non si può più fare con Link perché la... la la puoi far esplodere eh, quando arriva da un avversario, boom, e muore. E' tipo la... la mina di snake Cioè snake, vabbè. Non è che faccio così schifo in inglese. Stavo scherzando. Ma stavo dicendo robe serie nel gruppo. Non hanno detto nulla di importante. Chissà so perché ne... ne. Io esco. Io esco nei, nei gruppi oppure le.. Nei... Ma perché? Oh mio dio! Vittoria! Cioè stiamo scrivendo vodka in russo. Basta! Via! No, io... L'ho lanciato su sul divano dell'altra stanza per... Bene abbiamo sconfitto Loki E ora Cioè praticamente ma... uh, Smash è diventato Un sottofondo su, su altre cose Ed è un bene Visto che Smash è uno dei giochi più noiosi Per cui faccio una health play Però vabbè Soprattutto quando non stai giocando perché io non sto giocando, io ho pre-registrato il, il gameplay e poi eh, sto registrando la mia voce mentre lo commento, ma che c'è da commentare ormai tutte le cose insapete, l'avventura Smash non è una cosa da commentare, è una cosa da giocare e basta. i tirapie di metanite ecco perché metanite ha dei piedi così lunghi mi li tirano ogni giorno <ride> questi vengono da Kirby's Adventure o Kirby's Nightmare in Dreamland credo basta cioè da anche smash bros ultimate um, Credo basta perché non, non mi ricordo altri giochi in cui appaiono questi scemi. Forse è uno dei giochi Kirby che non ho giocato. Oh no, io ho giocato a tutti i giochi Io adoro Kirby. Sono un esperto di Kirby perché ho giocato a tutti i giochi. Perché io ho tutte le console, intendo. No, non è vero, non ho giocato a tutti i giochi Che peccato. però sono molti contro se ti quindi posso posso, eh, posso considerarmi un esperto un attimo ma quello spirito è un pokemon mi... quello spirito è un pokemon mi... non mi sto sentendo molto male non, non molto bene Anfaros, ah, che tipo è? <coughs> ok, no, vabbè. Non serve che faccio la gag, tanto... Probabilmente avete già chiuso il video, visto che la, me la media delle persone che seguono i... Gli... I miei video smettono me di guardarlo a un minuto e basta. Ma tanto non mi frega niente, a me basta farli basta. Ah, ho già ucciso, meglio pi Piccio, non, vale non ne vale la pena per Piccio. Nessuno deve essere rappresentato la Picchu, se no poi non lo analizzo. Vabbè, se vi è piaciuto questo video, guardate gli altri. Se è arrivato a questo punto, probabilmente no. Non guardate i miei video, andate a quel paese. Uh, mettete un like sulla...